Pace e bene a tutti voi e ben trovati nella tredicina di Sant'Antonio continuiamo il nostro discorso sul sermone di Sant'Antonio per la quarta domenica dopo Pentecoste segue il terzo comando non condannate, non sarete condannati. Circa questo comando si trova una concordanza nel secondo libro di Samuele. Quanto si narra che Davide non volle eliminare Assolone, che invece lo volle uccidere, anzi ordinò a Ioab, Abisai e Itai. Per amor mio risparmiate il giovane Assalone. L'attristato poi per la sua uccisione, Davide salì nella stanza superiore e pianse. E così parlava camminando. Figlio mio Assalone, Assalone figlio mio, chi mi concederà di morire a tuo posto? Figlio mio Assalone, Assalone figlio mio, Infatti, non bisogna gioire della morte del nemico, ma ad onorarsene e piangere. Allo stesso modo, Cristo è salito nella stanza superiore della croce e ha pianto per Adamo con tutta la sua discendenza, uccise da Ioab, simbolo del diavolo, con tre lance, che sono la cola, l Orgoglio e la E anche Cristo diceva, Adamo, figlio mio, chi mi concederà di morire al tuo posto, cioè perché ti possa giovare la mia morte, come se dicesse, nessuno ha voluto che io morissi al suo posto. Egli infatti considera un grande dono quanto il peccatore gli concede che la sua morte ingiova. Preghiamo Dopo la tua morte caro Sant'Antonio Dio ha voluto che la tua santità fosse conosciuta ovunque, che molti fossero attirati a Lui, mediante i miracoli che tu concedi a coloro che invocano la tua protezione. Da allora tanti devoti hanno chiesto a Dio di continuare ad onorarti con segni miracolosi operati con la tua intercessione quanti hanno fatto esperienza della forza nelle preghiere rivolte a te, testimoniano di quanto Dio sia stato buono con loro, ha guarito i malati, ridato la serenità nei menti, alleviato la povertà e concesso favore di ogni tipo. Nelle mie presenti necessità chiedo a te, caro Santo, di pregare per me, per quanto desidero, invoco il Signore perché mi mostri ancora il segno del tuo, suo amore e della sua provvidenza, e che mediante il tuo aiuto mi conduca con sé per sempre. Amen. Sant'Antonio prega per noi.